si parte is live. buonasera a tutti Taddei ha già fatto una sua piccola introduzione eh, fuori campo eh, siamo qui stasera per presentare il battesimo del porco con Samuele Canestrari e Marco Taddei che al momento è senza volto adesso lo, lo centriamo io partirei con una domanda che in realtà non so a chi fare, quindi la faccio a tutti e due. Una cosa, Marco ci senti? Mi sa che Taddei è t addai, t addai già è caduto. Morto, ma... Grazie, è morto Taddei. Morto, vabbè, che in realtà è meglio, almeno riesco a dire. Qualcosa <ride> esatto. Io, però... Da battesimo del porco al funerale di Taddei, facciamo questo. No, eh, potremmo fare il sequel. È morto veramente? Non so più. Sì, sì, è morto. Adesso fantastico. rientra. Comincio a fare una. Allora, la domanda a te. E... Da che è partita l'idea del libro? Uh, da... è Marco che ti ha proposto di fare un libro, sei tu che sei andato a rincorrere lui è stato Marco <coughs> e ci siamo incontrati fisicamente per la prima volta io e Marco in un bar a Bologna durante il Bilbo Bul dell'anno scorso e nulla, lui credo mi avesse già mandato un abbozzo di, di storia insomma, di qualcosa che lui aveva pensato e che aveva costato nella sua testa e nei disegni. Quindi io sono stato molto felice, eh, non tanto perché qualcuno scegliesse me come disegnatore per la storia, ma perché eh, fin da subito ho, ho, eh, ho sentito veramente un'affinità molto intensa con quello che aveva scritto insomma perché era un, eh, avevo da pochissimo iniziato a leggere la bibbia e, e appunto affascinato da questa cosa eh, molto italiana se vogliamo questa cosa dove il, il cristianesimo la religione cattolica è veramente molto presente ma non si sa bene il perché anche se non sei un praticante, comunque ci sono alcune cose che ti, che ti rimangono, non so bene mm. come dirlo. E questa cosa mi aff affascina tuttora. E eh, appunto ho cominciato a leggere la Bibbia e, e Marco se ne è, è, è uscito con questa storia proprio legata a questa, a, questa mia, a questo mio interesse. Mm. Nato da poco, quindi sono stato subito felice di buttarmici dentro. In realtà, eh... Avevo messo delle microspie dentro il computer, sapevo ah, tutto no. Cazzo! <ride> no, infatti, io, mentre tu non c'eri, tra l'altro, Nicolò Tonelli fa giustamente notare che adesso il libro varrà di più, data la tua scomparsa, Marco. <ride> <ride> quindi oh, oh. E, Italianamente parte dei gesti esatto. e, eh. <ride> e nel, nel frattempo, avevo chiesto a Samuele da chi era partita l'idea del libro. E lui okay. ci ha dato la sua versione Ad, adesso dici la tua, perché magari Samuele si è inventato tutto, sai come fanno i disegnatori, certo. No, da quello che ho sentito, siamo d'accordo. E a, ti avevo forse già fatto vedere qualcosa prima del grande incontro a Bologna, so. sì, sì, sì. un incontro in cui dovevo stare al bar vicini, vicini, vicini, senza mascherine. Sì, ancora non c'erano. Era. <ride> era, <ride> era leggendario stare al bar. Adesso, anco, adesso ancora di più, lo sarà ancora di più quando eh. torneremo. ancora meglio. dovremmo farlo ogni, ogni 15 anni, una cosa del genere, di queste zone rosse così a più di più queste belle esperienze umanitarie del bar. <ride> comunque, comunque sì, il, la storia già c'era e mi è venuta in mente, non so se c'entra qualcosa con la domanda che hai fatto Matteo, ma lo dico lo stesso, mi è, in mente, mi è venuta in mente prendendo spunto da una parola, da due parole messe a, eh, accostate, mentre stavo ascoltando un, un video di YouTube, mm. una vecchia registrazione della RAI, eh, della RAI, un documentario su di Ernesto De Martino che andava a fare una spedizione in Basilicata mm. subito dopo la seconda Guerra Mondiale. <coughs> e andava, eh, anzi, no, non subito dopo, verso gli anni 50 addirittura. Quindi era proprio... Eh, mi ricordo che in questo video eh, si cercava di usare il termine spedizione in maniera abbastanza cioè con, il, con le pinze perché ti viene in mente la spedizione in Congo che <ride> <ride> invece la stanno usando per la Basilicata e quindi anche loro si rendevano, conto che, era, si rendevano un po conto che era un po' spinoso il termine però era una vera e propria spedizione perché andarono vendendo andarono proprio prendendo in prestito le attrezzature della RAI, microfoni e quant'altro, andarono a registrare cose incredibili, canzoni, ninna nanne, il video è bellissimo, lo trovate su YouTube, eh, l'inizio è fantastico che c'è la ninna nanna, eh, Lucana, che, dice, che praticamente dicono, mi sembra aver capito, eh, ovviamente, se mi ricordo bene, ogni bambino che arriva è una catastrofe, <ride> quindi, un bel problema quindi, da, da, da piccolo, da neonato, da appena nato da nemmeno cosciente stanno, tua madre già ti fa questa piccola nonna che ti fa addormentare dicendo che sei una catastrofe vedremo se riuscirai a superare l'inverno del <ride> <Il> genere quindi, <ride> e in questo, in questo stream di parole, di leggende di cose incredibili a un certo punto, ma a caso, qualcuno dice e c'era anche l'usanza di, di battezzare il po perché io mi fermo, mi piace, dico, il battesimo del porco, interessante, e da lì, e da lì prendo un'altra direzione, cioè non me ne frega più niente del, della parte etnografica, mm -hmm. quindi eh, l'idea del battesimo del porco, poi nel video non si dice più altro, è solamente un accenno, cioè i dati riferiti al battesimo del porco sono proprio il battesimo del porco, queste quattro cose Basta. Porco. Basta, no? il prete andava oppure il, il porco veniva portato in chiesa, Beh, entrambe cose interessanti. Però alla fine eh, non c'era proprio nessuna informazione. Io non mi sono documentato affatto, e lì, ma subito ho scritto la storia, né più né meno, e, a grandi linee. Ma c'era già tutto quanto i personaggi, c'era tutto quanto, ci stava. E, e niente e l'ho servita a Samuele dopo avevo visto i suoi lavori online e pensavo fosse una ragazza pensavo non è vero. <ride> anzi è un autore estremamente, estremamente interessante contadino perché il suo lavoro mostro è bellissimo e vi dico quello mi sta strano come prima cosa e... e anche io ho detto Beh, questa storia è, è fatta apposta per questa quest atmosfera qua, questo tratto qui e Marco ti faccio subito una domanda che è tipo un paio d'anni che voglio farti dici potevi scrivermi su facebook o telefonare. no te la faccio adesso così eh, eh, la tua attività da sceneggiatore negli ultimi anni si è concentrata anche sulla scrittura di fiabe chiamiamole così perché proprio le fiabe c'è cioè, proprio come formula narrativa anche il battesimo del porco è anche una fiaba allora, mh, allora che cos'è una fiaba francamente eh, ci sono tante eh, preambolo innanzitutto secondo me solo quello che viene pubblicato è la punta dell'iceberg di quello che faccio di quello che faccio quindi la mia percezione è completamente differente ovviamente ok quindi se tu mi dici è scritto tante fiabe e io potrei dire boh, non lo so però effettivamente <ride> quello che è stato pubblicato fino a mo' eh, escono fuori queste storie ad esempio anche il santo ha eh, certo. il suono di una cioè ha la forma di una fiaba e il suono di una parabola <ride> e anche i lavori fatti ai tempi con, con Orecchio Cerbo, la Nove dei folli È una, è una storia però favolistica, ambientata in un medioevo, immaginario, magico, però poco della fiaba. Il eh, Battesimo del Porco ha qualcosa della fiaba, nel senso che è proiettato in un tempo che sembra dimenticato, ma in realtà la dimensione è, è, è, secondo me è molto attuale, secondo me. Cioè, io vivo in Abruzzo. E quelle atmosfere lì che ha fotografato perfettamente eh, Samuele sono tuttora vive, cioè se vai nel posto giusto ovviamente le trovi quelle cose lì quel mondo lì lo trovi ancora non lo trovi ovviamente in centro eh, a Pescara oppure nei paesi suburbani ma se ti inoltre trovi qualcosa del genere <ride> ed è facile, non è difficile, lo trovi facilmente se, trovi, se cerchi anche le persone giuste ovviamente e, e quella forse tu intendi più cioè intendo, io intendo più tutto quello che è collegato anche un po' alla tradizione per me la tradizione è un ambito assolutamente fenomenale è un serbatoio infinito e, la tradizione fa parte anche ovviamente la dimensione biblica che accennava prima Samuele ovviamente e, Ovviamente, una tradizione molto più spartana, contadina, ed è lì che, che si agganciano bei pescioni, perché è veramente un oceano subartico, subantartico inviolato: c'è tantissimo di quel materiale per chi scrive, chi scrive che non finirai mai il prendere ispirazione. Come ti ho detto, il Battesimo del Porco nasce semplicemente da una cosetta ascoltata. Mentre, mentre facevo tutt'altro realmente mentre pensavo a tutt'altro che ti fulmina no? che, ti, certo. che ti sconvolge dici ok e la dimensione della fiaba c'è sempre questo è vero perché la tradizione è anche qualcosa di fiabesco favolistico per quanto possa essere cruda ha qualcosa sempre di cruda e concreta intendo ha sempre qualcosa di vagheggiato di rarefatto e quindi automaticamente si sposta nell'ambito della fiaba. E quella rarefazione, quel bagheggiamento, anche quella malinconia, se vogliamo, è un'atmosfera che io cerco continuamente, in continuazione, ma anche nei fumetti che possono essere tipo a nubi. Mm. Certo. Sì, più attrazione. che altro, forse il, il rimando alla fiaba, che mi viene più diretto, oltre all'atmosfera così uh, distante... <ride> Quello che mi veniva più immediato era anche la dimensione morale di questi racconti. È una In cosa mora. veramente immorale, esatto. È una cosa veramente rara da trovare nel, nel fumetto nel libro illustrato per adulti, chiaramente. Sono certo, tutt'altro che moralista, però. Cioè, cioè, no, no, dimensione... no, assolutamente. C'è cioè una dimensione morale che è sempre molto esplicita, anzi fa proprio parte della costruzione, cioè il, il, la storia è costruita sempre per andare lì e tu sei, su quello sei molto chiaro sì? sì, Bene. sì, sì, sì, sì è naturale che certe volte ci sbatti il muso, certo E mentre faccio vedere un po' di tavole del, del fumetto ah. ehm, questa è la copertina di Samuele chiederei a Samuele di raccontarci un po' del suo metodo ah. di lavoro perché... Io ho letto Madonna. un po' di cose in giro, <ride> giustamente la conversazione prima nel backstage comincia dicendo io non so parlare del mio lavoro, così, e quindi la, la, lo il primo sgambetto che arriva è quello, giustamente. No, te lo chiedo perché io ho letto anche i tuoi due libri precedenti, eh, che mm -hmm. erano mh, di fatto due libri illustrati, possiamo chiamarli, chiamarli così e invece questo è proprio il primo fumetto vero e proprio quindi innanzitutto come è stato questo passaggio e, e soprattutto come è stato prima cosa lavorare su una storia che non era tua e, allora, e poi appunto come hai lavorato fondamentalmente devo dire... Mm -hmm. Intanto, sì, è la prima volta eh, è molto buffo questa cosa. Perché eh, io da, è da quando sono bambino che voglio fare due cose: il fumettista, cioè, diciamo, le mie due cose erano fare il fumettista e il pittore, anche il pittore mi piacerebbe tantissimo, non ho mai dipinto niente, non ho mai tenuto il pennello in mano, cioè nel senso sì. Ho fatto un sacco di acquerelli che non vedrà mai nessuno. <ride> e... e questo è il mio primo fumetto. Dice, primo fumetto inteso con balloon, vignette definite, eccetera. Ed De è buffa questa cosa perché, appunto, ne, parlandone così, ho sempre detto: Ah, sì, sì, io faccio, faccio il fumettista, però mai fatto un fumetto in vita mia. <ride> um, L'approccio alla storia è stato... Um, ero molto teso all'inizio, perché appunto per me era la prima volta... Uh, è stato il mio primo storyboard, è stato il mio, tutto il mio primo. Cioè... Um, la prima volta che uh, qualcuno, diciamo si interessa al mio lavoro e mi propone qualcosa di, di, di concreto ecco. la seconda la prima, la prima è stata un po' di tempo fa ma ancora stiamo lavorando e quindi questa è la prima uscita insomma ero teso perché non conoscevo Marco ero teso perché non eh, conoscevo il suo modo di lavorare il mio modo di lavorare prima ho detto Madonna perché la, la prima cosa che ho messo in chiaro con Marco è stata fino a che non, non c'è il libro cioè fino a che non c'è questa cosa qua eh, tutto cambia, tutto può cambiare non è scontato che finito lo storyboard tutto andrà così non è scontato che finiti i disegni mentre li sto impaginando tutto andrà così, cioè, fino a che non decidiamo la nostra forma, io non mi sento di dirti, guarda, sarà questo o non sarà questo. E ho trovato in Marco una, una persona pronta a questa cosa, perché non è, non è semplice, mi rendo conto, cioè, eh, poter rimettere in discussione tutto. Fino all'ultimo è anche faticoso e non l'abbiamo fatto perché, fino all'ultimo, abbiamo mandato in stampa eh, e poi, cioè, prima di mandare in stampa abbiamo aggiunto due pagine che noi ritenevamo necessarie, di conseguenza, l'abbiamo la, cioè, fatto perché doveva essere fatto. E esatto. come? Esatto, esatto, confermo tutto e. Il mio modo di lavorare non, non è un... Cioè non, non disegno, cioè non lavoro per tavole, come eh, diciamo, non, quello che voi vedete stampato non è una tavola intera, no? ma sono... se ci sono quattro, quattro... le vignette sono quattro, sono quattro disegni, che poi io monto e incollo. Diciamo, visto che comunque ho sempre avuto un approccio cinematografico, anche a scuola ho studiato quello soprattutto. I, i miei professori ho fatto la sezione di, a, liceo, di al, alla scuola del libro di Urbino, la sezione di animazione fumetto, ma tutti i professori sono quasi tutti di animazione. Eh, uno dei professori che mi ha lasciato più di, tutto, di tutti è stato è ancora mi sento regolarmente più o meno eh, Stefano Franceschetti, lui è un video artista. Di conseguenza l'approccio che hai, che, che, ti, che ti lascia è prettamente cinematografico, cioè tu giri, hai un tot di, di minuti e poi c'è quella cosa che si chiama montaggio, post-produzione che è eh, subito dopo il girato, eh, sì, quindi è cercare come... di mh, definire e, e trovare quello che già c'è, però lo devi ancora trovare. So quindi fondamentalmente tu, come dire, disegni la singola scena e poi capisci come montarla. Sì, infatti, perché eh, per dire, se... Mh, a uh, un certo punto disegno, faccio tutta la pagina, poi dopo mi viene un altro disegno. No? Ma molto dopo dico: Ah, cazzo, però se sposto questi due disegni viene un più dinamica la situazione. Perché. Mm, quindi... Guarda, ti chiedo, visto sì. che stiamo parlando di cose di te, tipo, questa tavola, giusto per capire: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono sette disegni, ok, sono sette fogli. Perfetto, perfetto. E che, tra l'altro, hai preso quella giusta, <ride> perché okay. eh, credo che nello storyboard le, due, le, le, ultime, le ultime due immagini erano capovolte, se non sbaglio. Okay. Eh, mentre le disegnavo, mi sono venute così, e mi sembrava che l'ultima la... chiudesse rispetto alla penultima, di conseguenza le ho divertite. Quindi è proprio anche una costruzione degli... dell'immagine dell totale, insomma, in modo da... Sì, quindi fai, come dire, com... fai il dettaglio e poi componi la tavola. Certo facendo un appunto, montaggio vero e proprio in questo caso infatti per dire la prima inizia con del nero che viene da sinistra a destra perché noi siamo europei di conseguenza leggiamo da sinistra a destra viene il nero da sinistra a destra e questa qua si chiude guardando da destra a sinistra ecco. quindi ho cercato, cerco di solito di fare questo e, tornando invece a, a Marco Uh, un'altra delle domande che volevo farti uh, visto che appunto ho letto queste tue ultime produzioni che hanno guarda caso come protagonisti sempre preti, santi appunto è uscito Il Santo poco tempo fa uh, anzi si può ancora acquistare uh, sì. esatto <ride> e sono uscite sono uscite tre spillati con Incubo alla balena, sempre con protagonisti dei preti. Uh, questo ha come il personaggio principale... Scusa? Il disegnatore Simone Manfrini. Sì, esatto. esatto. E anche il Battesimo del Porco ha come protagonista o come personaggio, diciamo, un prete, e quindi mi chiedo come mai nella... Io proseguo su questo... Esatto. <ride> no, proseguendo su questa idea che ho, del che tu ti sei, sei un po' diventato uno scrittore di fiabe, che, che, che ti lancio addosso, tu poi, come dire, rispedisci me mittente. mi chiedo come mai eh, scrivi queste fiabe invece di liberare delle principesse rinchiuse nel, nella torre più alta del castello vuoi liberare questi santi e questi pre preti dal peso della dottrina? Ah, giusto, il peso della dottrina è un peso terribile ogni santo, ogni dovrebbe, ogni suono dovrebbe essere sollevato da un peso del genere penso che mi piacerebbe cioè, capisco il tuo punto di vista effettivamente sono strane combinazioni eh, probabilmente non sono solamente combinazioni sono qualcosa di morbosamente freudiano ma noi diciamo combinazione. combinazione la cosa interessante è che effettivamente me ne rendo conto anch'io ma continuo a trovare il prete senza fede ovviamente o spretato oppure spretabile <ride> eh, uno dei personaggi che fotografa meglio forse il mio punto di vista sulle cose, buh, non lo so, però uno, un personaggio veramente interessante. Eh, Preti e Macellai. Mm. Eh, mi piacerebbe fare una storia su un idraulico, purtroppo non ce la faccio, però, <ride> però ci proviamo, magari esce fuori qualcosa. Eh, però per adesso eh, siamo lì, siamo. Eh, la cosa più interessante di questa cosa qui e che mi continuano a uscire storie solamente con preti Mo, la cosa continua ancora eh? Cioè, insomma non finiscono perché il prete? la dimensione del sacro è una dimensione importantissima è ancora più importante per me la dimensione però del profano ovviamente come tutti quanti immagino. E come ti ho detto prima anche la dimensione della tradizione è, un, è immensa è un panorama gigantesco è il nostro frame attraverso cui vediamo queste cose qua, è piccolissimo. E questo vuol dire che riusciamo a far filtrare pochissima luce da quel panorama lì della tradizione, del, del profano, del sacro. Questi tre tipi di luci che si incontrano insieme e fanno un panorama. E secondo me sono per adesso una delle fonti continue, e costanti del, del mio interessamento. E quindi, ovviamente, pesco sempre lì. Il prete sì. il prete spretato o il santo desanti, desantizzato, poi in uno dei racconti fatto con, con Samuele. C'era addirittura prounista Gesù Cristo, eh, Gesù, che veniva tirato giù dalla croce, non ci vuole, da... io non c'entro niente. Sì, sì, sì, ha ah, detto Samuele, l'ha detto. Sì, Pazzo. sì, sì. S esatto, e, um, un, altro, un altro racconto fatto con Simone. Appunto mm -hmm. con Venchio Manfrini era il era Gesù. Che veniva salvato dalla croce mm -hmm. da una donna solo per amore, esattamente quello che ha fatto Gesù. Leggendo ovviamente le scritture, oppure ricordando le varie omilie dei preti del vostro quartiere o del mio quartiere. Esattamente quello che ha fatto Gesù per noi. Quindi ho pensato, ma guarda un po', eh, non si può fare la stessa cosa per Cristo? Eh? Mi piace dire Cristo così. No? che se la vita. Esatto. <ride> e allora... E, eh. e quindi come fare una storia del genere, se non così? Cioè per forza utilizzare dei singoli importanti, giganteschi, e ridimensionarli, ridimensionarli, cioè e portarli nella dimensione mondana, umana, profana? Toccarli con mano. È un po' la stessa cosa che facemmo insieme a buon vecchio Angela, eh, a Simone Angelini, con quello con, con Anubi. Abbiamo sì, un'altra. Udato... Esatto, Anubi era un dio senza nessun fedele, e in questo caso tu eh, cominci a raccontare dei... storie di preti senza più fede. Quindi insomma. Sì, ci raccontabilanciamo. Qualcosa... Cosa del genere? Sì, esatto. Però ripeto. È proprio il fascino di quel mondo lì che è fulminante tutto quello che è magico per me cioè cosa c'è ancora di magico cioè, magari uno va in chiesa non ci vado va da anni però mi ricordo quando andavo in chiesa la dimensione magica era presente costantemente yeah. rituali senza senso che ti portano a credere che un pezzo di ostia sia il, la carne di eh, di un rappresentante di un in una chiesa millenaria va bene. Siamo d'accordo. Lì entra, entra la fede. però se uno lo guarda oggettivamente, lì entra c'è anche una dimensione magica estremamente interessante. Tant'è vero che la tradizione contadina aveva ha utilizzato? La vecchia tradizione pagana innestandola sul cristianesimo, seguendo il binario, sempre questo binario semi-magico e ah, quindi in un certo senso eh, siamo rimasti collegati in quel mondo lì è eh, sempre un vagheggiare malinconico di qualcosa che è deceduto miseramente eh. sì, tra l'altro nel battesimo del porco tu eh, praticamente parifichi la religione con invece la, chiamiamola magia, magia. certo, è esattamente nel il discorso che... che sto facendo adesso nel senso che il battesimo vale tanto quanto il malocchio. Certo. Vale Ma anni... no, eh, Vabbè, no, senza, senza essere <ride> pregevoli nei confronti. Io rispetto moltissimo Piafede, anzi, lo invidio forse. E... Eh, penso che comunque, da quel punto di vista, il battesimo del porco è esattamente una specie di livellamento tra cristianità e. Diciamo tradizione contadina paganesima, non lo so, qualcosa del genere. E poi, tra l'altro, le tradizioni sono molto interessanti. È un piccolo, un piccolo dettaglio: chi leggerà Il battesimo del Porco, chi non lo compra, lo picchiamo. Chi avrà, chi avrà il piacere di leggere Il Battellone del Porco comprandolo, e potrà scoprire che a un certo punto c'è questo personaggio, il prete contrapposto a un certo punto con un altro personaggio la strega Zeudi e lì succede, c'è un discorso tra di loro c'è un, un qualcosa di dialogico non dico, non dico metto, eh, Aspetta, che metto in carica il computer si sta scaricando attenzione <ride> un, <ride> ecco. un po' di suspense ok eh, c'è ecco. eh, qualcosa di dialogico e quindi un dialogo da pa a pari Trapari, e la cosa interessante è che poi a un certo punto succede qualcosa di incredibile veramente incredibile che non riesco proprio a capire come la gente non voglia leggerlo infatti eh? eh, non si dice però c'è un colpo di scena ah, incredibile, okay. incredibile. E, mh, io ritorno sulle sulle tavole di Samuele invece, anzi in realtà più che sulle tavole a questo giro devo farti una domanda mm -hmm. su una vignetta. Sono qua. Eh, ho, ho, oggi rileggevo il, il fumetto preparandomi e ho notato questa cosa che non avevo notato la prima volta, ovvero che in questo primo piano del, del prete protagonista del Battesimo del Porco ci hai messo su una bella pecetta lo scotch esatto, e... c'è lo scotch e, e, e si, si vede proprio il segno della, del pezzo di carta che c'è incollato sopra l'ho presa perché adesso, poi mi, mi direi se è una cosa calcolata o una cosa dovuta al, come dire al, al fatto che mh, probabilmente c'era una faccia che non andava bene e tu giustamente ci hai appiccicato sopra però questa immagine arriva proprio nel momento in cui capisci che dire quel prete non è proprio un prete bravo bravo bravo bravo esatto. e quindi mi è parsa veramente una cosa che ho notato ti dico alla forse terza lettura ma perché mh, sono distratto io e, e l'ho trovata bellissima perché lì ho trovato tipo tutti la descrizione del personaggio ma fatta a 360 hai raccontato con quel pezzo di scotch e la toppa che hai messo il personaggio quindi ti, ti chiedo appunto se è una cosa calcolata se uh, naturalmente no cioè nel senso dolgo tutta, tutta la poesia intanto ti ringrazio tantissimo <ride> ma ho fatto un, un patto con me stesso nel momento in cui ho iniziato a disegnare io ero bloccatissimo dalla tecnica cioè eh, quando ero a scuola non ho fatto un cazzo tutto il Tut tutti i miei anni scolastici sono stati di non fare nulla ero, per me la tecnica è sempre stata mh, una bestia anche adesso a volte Ogni volta mi do i cazzotti in testa quando vedo che c'è qualcosa che, non, eh, che mi sta bloccando, che non ha senso. E... Il patto con me stesso è sempre è stato il non mascherare più nulla, cioè il fatto di accettare che non sono una macchina e che non viene sempre detto, che è, ed è giusto e per accettare la prima cosa sono state le dita cioè io le mani che sudano tanto eh, le ho provate tutte il foglio di carta sotto il, sotto la mano le, i guanti i guanti di cotone bianchi è eh, sporco a un certo punto ho deciso di non curarmi più e eh, tutto il mio sudore sono le dita cioè non, so, non è un eh, un effetto voluto non vuole eh, c'è cioè, la stessa cosa sono le top eh. ogni fumettista cioè, mette toppe, tutti e tutte le e quando io ero bambino ragazzetto andavo a vedere le, le tavole quelle lì che io non so fare eh, ero affascinatissimo ma non dicevo: cioè, dicevo ma porca puttana ma cioè, eh, qui sì, è vero, è tutto perfetto eh, ma quest, quest, questa tavola qui, questa che sto vedendo è, primo, diversissima molto più viva molto più eh, vera è vera, è umana è sbagliata non, ehm... e io sono sempre stato affascinato quasi più dal modo che avevano questi autori, ma da Toppi a Prat, cioè i, i grandi maestri, di eh, coprire il loro errore. e Per me era la cosa più bella, come ingegnarsi per coprirlo. E io ho deciso di... cioè, veramente, dal, dal mio primo libro ho deciso che... Dovevano, cioè, dovevano essere visibili gli errori tutti e quindi appunto ci sono le ditate, ci sono le cancellature ci sono le toppe sono felice che tu cioè che questa toppa racconti qualcosa che, che non sia solo un errore sono, sì, sì, no. sono veramente eh, su questo sono Certo proprio che eh, è, è questo che deve succedere, cioè nel senso io in questo momento, cioè quando ho fatto questo disegno io dovevo raccontare questa cosa. Però sono sicuro che tra di noi si crea sempre qualcosa, tra il lettore e il, il disegnatore si crea sempre qualcosa. E se io ti dico tutto, se io alla fine della storia tu non rimani con delle domande, non rimani con ma avrà voluto dire questo eh, da un lato sì, tu sei contento perché ti senti intelligentissimo ma dall'altro io cosa sto facendo sto facendo del, dello schifosissimo intrattenimento e per questo c'è netflix c'è sky ci sono altre cose io non, non cerco di non entrare mai solo in quella cosa lì poi ovvio perché l'intrattenimento è tutto e niente naturalmente eh, io... <coughs> Amo tantissimo i film di Tarkovsky e non riesco a guardare i film. In realtà, io al cinema mi fa cagare andare al cinema, mi rompo i coglioni ad andare al cinema. e per, Però magari mi guardo Stalker due volte e mi piace pure, non mi annoio. Ecco, Stalker o Stalker, non so bene come si dice, io dico Stalker però perché sono un... i. Io... In, in, ogni caso, in, in ogni caso, il buon Marco Corona scrive eh, Disegni da Dio, piantala o ti battezzo. E quindi eh, stai attento perché Marco Corona quando battezza non perdona, è eh? peggio dei tempi. La <ride> minaccia no. di quelle. No, di il, quelle mio, il, la, il mio la mia lotta con la tecnica eh, non. Eh, cioè, sì, a volte cioè, è ovvio, quando faccio, sì, riconosco che è un bel disegno, un brutto disegno, un disegno che funziona semplicemente, eh, però non, non, credo che tutti, cioè, io in casa non ho niente di mio appeso, niente, niente, niente. Senti, ti faccio una domanda invece sulla tecnica di Marco Taddei. Che sceneggiatura ti ha mandato così gli, gli sparliamo non alle spalle, eh, in fronte gli sparliamo. La migliore che mi possa mandare, cioè, cioè era una sceneggiatura scritta di getto, era una bozza, quindi non era nulla di definito, era tutto aperto. L'unica cosa sulla quale io eh, sono riuscito a lavorare, c'è cioè qualcosa di, da modellare. E, e, e insieme l'abbiamo modellata <ride> come i disegni in realtà cioè, non, la cosa che mi ha cioè, questo libro è nato sì siamo in, in due ma eh, nei disegni c'è morto Marco e nel, nella storia comunque ci sono io eh, ho, ho suggerito a, a un certo punto mi sono impuntato che c'era una parola che doveva essere tolta, delle virgole che dovevano essere tolte. E anche se magari non mi compete, no? visto che la storia è sua, però, cioè, non, non, ripeto, sono gerarchie che non mi interessano. Confermo. Anche a me non mi interessa, anzi, questa permeabilità fa parte assolutamente... è, una, è, è acqua fresca. Nel deserto proprio, secondo me. Quindi ci guadagna solamente il lavoro finale. Certo. Ehm... Un fermo stalker, comunque anche, anche io lo vedo. Ormai abbiamo scoperto, io e Samuele abbiamo delle, delle risonanze stranissime. Nel senso che anch'io sono un mega appassionato di Tarkovsky. Stiamo leggendo probabilmente ancora lo stesso libro, tra l'altro, di Tarkovsky, Scolpire il tempo. Io ce l'ho ancora, ancora sul comodino, sto ancora leggendo lentamente. E... Beh, va letto lentamente. Beh, totale. Ogni parola lì dentro sembra messa con il eh, misurino, col goniometro, come se fosse una specie di mattoncino dentro una piramide. E abbiamo questa medesima passione anche a me il cinema piace però devo essere sincero preferisco, mi fa veramente cagare quello che vedo in giro però, però invece in film del genere di Tarkovsky innanzitutto trovo grandissima soddisfazione e quasi nessun altro desiderio di vedere altro beh anche perché in Tarkovsky c'è anche tanto paesaggio certo Anzi, è quello il bello, è interessante. <ride> esatto. È, è interessante che quei film nascano direttamente da dei paesaggi. Mm. È quello, ed è un metodo che in realtà abbiamo usato anche per il battesimo. Io penso che Samuele abbia usato per, per molto il suo lavoro che raccoglieva i suoi materiali mm. più interessanti, ma l'abbiamo usato anche per il battesimo del porco. Cioè, è una dimensione che, come fa a nascere una dimensione? Probabilmente proprio da un panorama. Panorama che va animato. Sì, che tra mani... l'altro è, è un panorama che c'è, perché il libro parte proprio con lì, una la... carrellata quasi in, in mezzo al, al, a questo paese. È da lì che è nato, è, da, è, è esattamente quello. È esattamente quello sì. Panorama e poi case, persone, animali. Ma non so se questa frase ha senso, però nella mia testa sì che eh, nasce proprio da un'atmosfera, il panorama inteso anche in questo senso lì, non solamente, non, non solamente di antropocene, cioè non solamente di modificazione del territorio da parte degli abitanti di quel panorama lì. In realtà è una, è una, grande, una grande, un grande serbatoio di atmosfere panorama C'è una domanda di Marco, di, di Marco Quilici, che rigiro a tutte e due, che dice perché Tarkovsky sì e tutto il resto fa cagare? No. Eh. <ride> no, in realtà no, non, non mi piace solo Tarkovsky, diciamo, mi piace... no, allora mh, quello che, che ho cercato di dire malissimamente, naturalmente, è che mh, non trovo, non, non mi appaga l'intrattenimento, io non ho bisogno di... Eh, il tempo io uh, ho il tempo che mi, mi scivola sotto il culo cioè non c'è in più cazzo devo anche mettermelo cioè trovare il modo di occuparlo è, per me è uno spreco e quindi tutte quelle cose che mi fanno passare il tempo mi infastidiscono eh, non è Tarkovsky, sì, tutto il nome è venuto Tarkovsky perché sto leggendo, oh, ho finito l'altro ieri il, libro, il, il suo libro, potrei dirti David Lynch, potrei dirti, adesso non mi viene de, de, eh, in mente, non so, eh, mi piace molto Persona, non so, di, Beh. oppure mi, mi piace Paragia, cioè però eh, tut, mi, mi, mi piace, tutta, cioè trovo interessante tutto quello che mi può non dare risposte, ma mi eh, crea, mi fa esplodere delle domande, della voglia di capire qualcosa che magari non c'entra così tanto ne, nemmeno con la trama di, del, del film o di quello che sto leggendo o di quello che sto ascoltando. Cioè, è comunque la domanda, è un po' quello che raccontava prima Marco, cioè di tutto quello, di tutti i 50 minuti magari della trasmissione su YouTube che si è guardato, che si è ascoltato, mi sono rimaste tre parole, il, il battesimo, quattro parole, il battesimo del porco, e da lì è nato qualcosa che non è per forza una... Una cosa centrale all'interno di quella cosa lì, però quella cosa lì ha fatto nascere qualcos'altro. Sì, è una suggestione che poi al cui interno e poi qui... ci si può muovere. Non c'è solo Tarkovsky, naturalmente, <ride> però ecco, se ti ah. devo dire, Netflix ce l'ho pure io. Me lo, la sera con Noemi, la mia compagna, stasera ci abbiamo ordinato la pizza perché lei non può cucinare un casino, cioè, come minimo brucia la cucina se comincia a cucinare. E quindi io sono qui a parlare e stasera ci siamo ordinati una pizza. E nel mentre mangeremo quella nostra pizza ci guardiamo Netflix, ma perché? Perché farà un po' da sfondo al posto di ascoltarci della musica, mentre lei mi racconta qualcosa, io le racconto qualcosa, ci mangiamo la pizza, mi bevo la mia birra e domani vado a faticare. Quindi, Netflix ce l'ho anch'io, non è che faccio, ecco. però sì, se devo lavorare non lavoro con l'intrattenimento, non mi interessa. Eh, dico qualcosa anch'io perché il tema è importante, non per snobismo ovviamente Tarkovsky si sì, e tutto il resto fa cagare, eh, ovviamente è un caso ma tutti so, i registi citati da Samuele erano tutti quanti autori, eh, come dire, certificati insomma. Vero, eh, un film eh, certe volte può funzionare sia da intrattenimento che da spunto. In questo periodo percepisco che, eh, che i, film, mh, i film non siano manco più quelli di una volta, nel senso che non abbiano nemmeno più tutta quella forza, quella forza che davano i film, appunto, come può essere un'opera di Tarkovsky, che ha scelto di fare il regista proprio per veicolare questo messaggio che non mi vergogno a dire filosofico, anzi, non, so, non, non si vergognava nemmeno lui a dirlo quindi ha scelto un mezzo di comunicazione e quel mezzo di comunicazione è diventato il veicolo del suo messaggio ovviamente bisogna cercarli con l'anternino autori del genere oggi ancora di più prima erano rari, adesso sono ancora più rari quindi siccome il tempo che abbiamo a disposizione è limitatissimo e come ha detto bene Samuele tutto quello che mi fa passare il tempo mi fa, mi dai, eh, mi fa incazzare e è una cosa che c'è bisogno di rendersi conto che il tempo che abbiamo è importante ma investito e francamente è meglio investirlo in qualcosa che ti dà che ti dà qualcosa che buttarlo così nel nulla se devo investire il tempo per ieri mi sono visto un film di un regista giapponese a Kobayashi quindi fighissimo seppu si chiama Arachiri seppu e dura due ore e mezza, due ore e mezza sono un bel investimento. Se quel film è terribile, eh, ti lascia eh, ti lascia addirittura senza niente e eh, che hai buttato due ore e mezza del tuo tempo, eh, per fortuna. Il regista è stato così degno da, da fornirti alla fine di quelle due ore e mezza un investimento devastante, cioè formidabile. Comunque, appunto intrattenimento, sì, ma con grande, con grande rispetto per, per l'utente, per, per, per il lettore, per lo spettatore, per quello che è altro, cioè, so, per quello che c'è. Noi, ad esempio, sul battesimo del Porco, il battesimo del Porco è brevissimo, sarebbe un cortometraggio, sarebbe, nella dimensione cinematografica, ma eh, nonostante tutto cerchiamo di veicolare qualcosa di, di corposo all'interno di queste pochissime pagine. E Ti faccio l'ultima domanda, Marco. E, e, tu come Tarkovsky hai scelto più la scrittura o aspetta, più aspetta, la scrittura aspetta, del... Aspetta, no, aspetta. vai, vai. Tu come Tarkovsky... <ride> ah, non, non va bene. No, no esatto, proprio esatto. Esatto. Tu come la citazione di Tarkovsky, mettiamola così, mm -hmm. hai scelto di veicolare queste idee attraverso la scrittura o la scrittura di un fumetto, del fumetto? che sono due cose molto diverse. Per te, per me sono la stessa cosa. <ride> quindi, quindi sì, assolutamente sì. Mi è, un, è un mezzo fantastico, molto potentissimo, molto più potente della scrittura eh, letteraria, secondo me. E sarebbe quella narrativa, insomma, quella senza immagine, diciamo. E raccontare storie, in realtà, è quello veramente interessante. Ed è, e ognuno sceglie sceglie probabilmente... Il mezzo che preferisce. In quest... Devo essere sincero, il fumetto è un mezzo sorprendente, potentissimo. Non sono Io... un grande. Di, di... Vai vai Sandi. Cioè... <coughs> eh... Io prima di appunto fare queste cose con maledizioni, eh, tra l'altro anche Mosto, che è, diciamo è stato il mio libro più impegnativo perché è durato poco nel disegno ma molto poi comunque è stato il momento in cui ho cercato di fare quel piccolo salto cioè farlo vedere una, anche se piccola comunque una casa editrice e, mh, prima eh, ho fatto come tutti immagino dell'autoproduzione avevo questo o oh, tuttora, anche se siamo un po' fermi da quel punto di vista, ma perché tutti e due abbiamo le nostre cose eh, un progetto editoriale che si chiama Libri Somari eh, ed insieme al mio compagno eh, Ahmed Benessib eh, io sono qui perché ho incontrato lui, intanto e lui e altre due o tre persone che mi hanno veramente fatto capire che era disegnare quello che che volevo dovevo fare, eh, se no, cioè, io ho smesso di. di cioè, ero a lavorare, insomma. Non è, non è un, un segreto, lo sanno tutti. Chi mi conosce, sa benissimo che ero a lavorare e. Vabbè, eh, con, con Ahmed il nostro, eh, abbiamo fatto questi due libri che sono usciti insieme, sono stati gli Dominicani, non hanno la coda, che è stato il mio, primo, il mio primo libro, quindi il mio esordio nel mondo, de, de, in questo mondo, e lui e eh, insieme abbiamo composto questo libro di Ahmed che si chiama Cart, eh, che è praticamente eh, Ahmed innanzitutto è un anima cioè fa animazione, e, eh, eravamo a casa mia, stavamo facendo questo libro e ci è venuto in mente, ma scusa, perché non, non utilizziamo i, disegni, i tuoi disegni Descartes, che è il suo primo eh, corto animato eh, di animazione, che dura nove minuti, quindi sono tanti i disegni, e per creare... Ut riutilizzando questi disegni li rimontiamo in, in una maniera in cui magari cerchiamo di raccontare una storia un'altra storia all'interno di questa storia appunto quello che dicevo prima cioè nel senso il film finale quello che noi andiamo a vedere al cinema non è cioè è solamente una piccola selezione di quello che in realtà è tutto il girato di conseguenza noi a, a riprendiamo tutto e cerchiamo di ricreare qualcosa L'abbiamo fatto ed è, secondo me, uscito uno dei libri più belli che abbia mai visto. Invendibile, avremmo venduti dieci da quando è stato stampato tre anni fa. E... All'interno, eh, nel momento in cui poi abbiamo fatto questa storia, Amel mi ha fatto leggere delle cose. Abbiamo eh, poi tradotto in italiano, cioè dal francese all'italiano, un'intervista Roland Bar che parla proprio del fumetto perché in quel momento ci stavamo interrogando su questa cosa del fumetto su che cos'è realmente marco ha detto è un eh, mezzo è un media eh, potentissimo ed è quello che diceva anche lui anche bar, cioè, eh, ed è strano è stranissimo come media perché ehm, nella stessa stanza ci sono due cose che sono all'opposto cioè hai una cosa la scrittura la lettura che ti entra dentro la testa e che diventa il tuo pensiero diventa parole di un altro cioè nel senso le parole di un altro entrano nella tua testa quindi tu le assimili dentro mentre il un disegno un dipinto quindi una qualsiasi cosa cioè, ci sarà sempre qualcosa tra te è quella cosa che stai guardando perché c'è l'aria perché c'è una teca in un museo o migliaia di altre cose c'è la stampa, c'è l'inchiostro e il fumetto è l'unico credo in questo momento media che ti permette di cioè, per, fa convivere due cose eh, così all'estremità insomma e non so se c'entra tanto ho oh. <ride> voluto buttarla così perché per ah, vendere sto cazzo di libro che è bellissimo secondo <ride> me veramente un super libro per chiudere il discorso Cont quello che, dice, quello che dice Sam è molto interessante sottoscrivo in pieno aggiungo solamente che il fumetto mette insieme due dimensioni che non si, che non si possono incontrare in nessuna maniera cioè la parola scritta e il disegno eh, ma la parola scritta nel senso non, nel senso di letteratura sì non il sottotitolo ecco certo non la locandina la locandina mm. del cinema eh, quindi è come se giocasse su una dimensione proprio completamente ma anche, liberi, anche libera cioè molto più libera del disegno normale molto più libero del, della narrazione scritta è proprio il mezzo perfetto per raccontare le vicende, le storie. E al, al tempo stesso puoi infiltrarci quello che vuoi. È proprio questa è la, la potenza del, del fumetto. Tarkovsky mm. ha, scel ha scelto il cinema, ma secondo me, se avesse avuto a disposizione il fumetto, avrebbe, ci sarebbe interessato. All'epoca, purtroppo, era. A parte quello, la citazione, di, quelle osservazioni di Bart che dice, che dice che ha detto bene Samuele, mm, all'epoca ovviamente il fumetto era roba per pippaioli oppure ragazzini, quindi ovviamente come dice, il maestro non poteva avvicinarci. Sì. Però secondo me con un po' più di emancipazione sarebbe stato interessante anche immaginare un fumetto scritto da Tarkovsky. È disegnato chissà da chi, ma penso ma a <ride> questo punto da una divinità, da bisnù, esatto. <ride> <ride> beh, Però in realtà è quello che poi, cioè per dire Iodoroschi, è quello che cioè, appunto, cioè dal cinema è passato al fumetto. Sì. Di disegnato da una divinità per carità, però sì. comunque, cioè sì. secondo me, l'Incal rimane uno delle, del, delle, dei più belli che abbia mai letto. Dopo sì. ma è ovvio. Eh, nella mia libreria dello studio cioè quello che io studio tutti i giorni non c'è l'incal ma perché sono, abbiamo due mondi un po' diversi abbiamo anche degli interessi molto diversi però l'incal è fuori di testa come è costruito cioè è veramente un film perché l'ha scritto comunque un regista un, cioè, la sceneggiatura è quella di un film la, ma è ancora meglio, perché io l'Incal lo posso far durare un mese, un anno 20, o venti minuti. È un bel discorso, potrebbe andare avanti per parecchio Continuo, non so quanto tempo abbiamo. No, infatti direi che su, su questa... Mh, Mucchio di complimenti che stanno arrivando. Devo dire una verità, Taddei: arrivano tutti i complimenti a Samuele. Eh? Nessuno c'è, cioè... cioè... meno male. Meno male. Tuttavia, il, il, il tuo socio del Santo Marco Felicio Marinangeli scrive bravi tosti e pregnant. Non so se, se, se tu sei in attesa di, di, di qualcosa, Marco. ecco bah, Poi, ma... anche Elena, Elena Pagliani dice. Apro Facebook e c'è Taddei che dice Tarkovsky, che giornata strabiliante. <ride> Effettivamente. Oh, <yeah. ride> e, io ricordo che il battesimo del porco non si può acquistare, ma si deve acquistare, come suggeriva prima Marco Taddei. Eh, potete acquistarlo sul sito di Maledizioni lì ci sono tutti i vari link i link li trovate anche nel, nella live nell'evento Facebook insomma li trovate un po' um, un po'. ovunque in anche, anche in libreria anche in libreria esatto. se non lo trovate lo potete ordinare tranquillamente potete richiederlo, chiaramente già che dovete fare un ordine vi pigliate anche Mosto di Samuele Canestrari, sempre edito da Maledizioni. E insomma, poi c'è anche tutto il blocco di, uh, delle cose di Taddei. C'è cioè Il Santo, uh, c'è cioè, la trilogia pretesca edita da Incubo alla balena. Quindi sono gli altri fumetti fumettosissimi. Sì, sì, L'importante è spendere i soldi. Beh, io... eh, Beh, bisogna... perché sennò fa la muffa cioè se li tieni i tasca, fa veramente la muffa i soldi non ricrescono, tanto vale spenderli fino a lui. Eh, sì. bisogna rimetterli in circolo esatto, <ride> esatto. Vi, vi ringrazio per questa chiacchierata e esatto. ringrazio anche Beh. a tutte le persone che ci hanno sopportato in questa ora scoccata in questo esatto istante quindi una precisione dire ora quando scatta l'ora Bene. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao.